Grazie Presidente. Ora, non è che posso ricordare se la consigliera Grancio fosse presente al sopralluogo che è stato fatto proprio in maniera mirata per quello che richiede. Qualora fosse stata presente, allora magari non ricorda quello che è emerso durante questo sopralluogo, quindi dovrebbe sapere che c'è tutta un'attività in corso con un progetto, finanziamenti dedicati, porferse, quindi non so... No, a che pro una mozione di questo tipo quando poi già in commissione è stato fatto tutto il passaggio e l'amministrazione la, boh, ha già comunicato che sta facendo esattamente le cose che vengono richieste Quindi, poi insomma, andare a pretendere che... Eh, i soldi appunto, che provengono da un finanziamento molto importante debbano andare nell'interesse di parcheggi privati per i residenti, mi sembra un po' troppo eccessivo, quindi la ringrazio ma il Movimento 5 Stelle voterà no perché la parola pubblico per il Movimento 5 Stelle ha un senso, grazie.